e dandovi la possibilità di pensare il numero che volete dirci circa l'indovinello Belloritana per te amici non è Nel oh. loro in questo momento sono 3 minuti passati, sono le 3 e 3 minuti. Scusatemi, 3 e 3 e 3 minuti. 3 minuti. Scusatemi, vi faccio ascoltare e dandovi la possibilità di pensare il numero che volete dirci circa l'indovinello, Loredana, per te, amici, un nome off. Perché ci ha chiesto lo stesso 600 sterline? E allora me ha dice no. Invece lei, che hai visto proprio la camera sull'acqua e dice: oh, capito, non c'è niente. Cosa. Ma è, questa, questa è una cosa vera. Quando sono no, è buono, è buono, questo, ah. E questa, buono. questa è una cosa vera: quando sono stato in India, c'era qualcuno e lui mi ha io sono stato con um, un, una, una coppia. E loro hanno dato i di un Allora volete. Ah. Ma si Sì, non so che adesso può andare ma in questo momento sì. Ma no, da um, Argentina, Venezuela, Brasile, è tutto a Per tutto una volta? O... No, no, no, qualche volta qualche paese, qualche anno... Buenos Aires. Aires, è un po' fuori di Buenos Aires. Venezuela. Ah per questo ah, collo. Sì, sì. Ah, si gioca molto pollo. No? Sì. Ma lì si ha scalato che sono andato perché mi piace l'animana. Ah. Ah, hai visto la tastatura? E... No, no, non l'ho visto, no. No, sono messi nel zoom, ma non in mezzo. No. Ma, ma ho visto. La tartaruga che vive nella terra, si chiama tartaruga. Ah oh, sì, ho visto gli allestrascalapi, anche uno ancora più grande è Zimbabwe. È oh. grande, grande, bello, oh, sì, bellissimo. È, è molto strano. Quando um, la guida è fatta un po', io sono stato con la tartaruga la testa così, ho detto Ai, facciamo un foto e la tartaruga è ecco, guardato così la macchina fotografica. ah, non fai un foto ah, ah. e questo vita è molto è importante perché okay. la cosa che noi, noi possiamo fare le cose che noi vogliamo in questa vita e dopo Dio dicendere diciamo che noi siamo con lui o oppure noi questa vita è importante. No. Ma non ho capito, Ma ho capito bene o no? Sì. sì. Yeah, ma la mia senziera mi preoccupa. Perché la conoscenza è una... secondo me, la conoscenza è una tragedia. Cioè io, io voglio pensare positivo. Questo è un pensiero mio. Ok? Io, Io voglio pensare positivo. Eh? Ma la realtà mi porta a pensare il contrario, vuol dire che il pensiero percepisce una realtà distorta. Questo è il pensiero che mi faccio io, sarà il mio pensiero, la persona, quello che sì. io la penso così. Non dico la colpa a te e agli altri, però è, è come per dire che la realtà mi dà un pensiero che io percepisco una realtà differente dagli altri. E forse non sono più allora, come si può essere ottimista sapendo che il comando è corrotta chi sta al potere non racconta mai le cose come stanno e, quando avevo vent'anni questo è un discorso che.. Eh, eh, alle volte però non c'avevo un pensiero non pensavo troppo però mi venivano certe cose e, e dicevano che alle volte ritorno a pensare di quello che a vent'anni mi aspettava da un giorno qualcosa non lo so il giorno è bello, bellissimo, mi aspettavo dal giorno un qualcosa di diverso, ma il giorno, cioè poi alla fine tu ti rendi conto quando c'è una certa età, ti rendi conto che il giorno è già qualcosa, ok? Ah, il eh. giorno è già qualcosa, solo che, che io ero così distratta da, da non capire che era qualcosa, perché quando ho vent'anni non potevo pensare una cosa del genere, no? no. No, per questo io pensavo, dice no, dice, ma aspetto qualcosa, perché io sono giovane, ma aspetto qualcosa, non lo so che cosa, però diceva cosa, alla fine il giorno passava, però senza s*****e, oh, però è, è, giusto, è, è giusto che quel pensiero, per dire, mi è tornato in mente, per dire quando c'è una certa età, dicendo che sì, è vero che non, non ho avuto niente, però c'era già qualche cosa, perché ho oh, chiaro, che chi ha i soldi dice per farsi vedere, dice, la Ferrari, anche vent'anni chi c'ha i soldi per farsi vedere lui c'ha la Ferrari perché a vent'anni dice no io c'ho i soldi per farmi vedere allora per lui non arrivo a quel coso lì, non, non però, pensa però, dice ciò lui per non il, il sole il ma lui, ma lui non ragiona così, dov'è? Perché, perché io non ho niente e mi porta a pensare quelle cose lì e cosa ci può dare una? Dice io voglio andare a fare... 3, non voglio 6... 2, 2, 3... 2, 3, 6, 7, sono 8, 9, sono della vita una... infatti di essere pessimista anche una... sono sì. io pessimista tu. io sono pessimista per... pure tu pure tu sei pessimista perché? perché io penso solo se Ma qualcuno allora è, è pessimista che, che qualcuno è pessimista se vieni qualcosa, se qualcosa è bello è una bella sorpresa se qualcuno è ottimista è sì, sì. e viene una cosa brutta e più crepa. giusto? e viene una cosa brutta e più crepa. per una pessimista può venire una bella sorpresa. Ecco. per un ottimista? Ah. So vieni le cose no, più brutte? no, questo brutta. è vero, hai eh, ragione, ah, sì. No. sì. Si... Ah. però tu non puoi essere... Così. no, lo so, lo so, è solamente perché questo... Questi anni sono molto difficili Ci sono degli anni di difficoltà Non vuole Non vuole? Eh, il cane, guardate Il cane guardava Eh, eh. davvero! Non ho capito io neanche che è finito, prima di lui ha detto sì, una cosa pensavo. in breve. Io ah, credo che già cominciava Eh sì, anch'io, va bene dici, allora ripetimi E il trucco neanche. è quello? sì. Però io pensavo che era finito ah, ah. Allora un'altra eh. Questa è per lei? Ah, ah proprio per lei, bravo. ti ha fatto una per te eh. ah due padri stanno discutendo sull'avvenire dei figli allora tuo figlio quando finirà il collegio cosa farà? e l'altro dice sarà vecchia finita eh, e perché finita. io sono stata all'università per molti anni e dopo i miei genitori hanno detto che adesso è posso posto e tutti figli andare al lavoro Hai capito? Perché lui, date che, i soldi, date che il padre ha i soldi, uh. lui al collegio avrebbe arrivato a 60 anni yeah, uh. yeah. Ecco perché dice tuo figlio cosa farà? E sarà vecchio uh. perché il, il padre è ricco uh. siamo, non siamo mai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 È. Eh, questa è per te questa qua No, no, no, no La devo dire il potere fa male a chi non ce l'ha Esatto. E <fie> io non ce l'ho E io per questo l'ho detto ma no, questa è, è una vecchia per questo ho detto perché non c'è il potere l'olipe è scavo ma lui soffre di più perché lui vorrebbe il potere, eh, perché io lo vorrei il potere. lui vorrebbe il potere e allora tu e il proprio profondo e allora vieni a te e gli fa male perché non ce l'ha eh, è appunto e è meglio che... È. eh ma ora c'è Matteo Renzi che non ce l'ha più il potere e, sì. e allora, fa male allora, all altro, allora è e, è è. Punto, però è. quel due anni l'ha avuto quel due anni e mezzo allora questo è a appunto a a a ascoltandoci qua stanno allora è questo è questo aspetta è questo è questo è questo è questo cosa allora sei il desiderio il desiderio allora se il desiderio no no no questo no io quando, aspetta, quando lui torna noi facciamo What? una cena tutti noi What? No, no, forse non c'è qui What? che non no, c'è. No, no, no, io io volevo dire, quando torni a yeah. libera noi facciamo gennaio. una cena Dove? noi insieme. Non lo so, non importa. Da così in porto okay. noi facciamo ah, cena insieme masso, io, e una cena. Sì. Okay. A me piace, a, a me piace il nord di Londra. ai okay. ghetti e, e siamo esatto lo che detto per me. a me un ordine oltre ovviamente la migliore di zona se, è, ai, si, e, e, è no, e, sento, ma colui è a me non un ordine a me e sono stato abituato a stare su un e eh, secondo me l'ombra è eh? la migliore. La... Allora, a lui Allora, questo è per eh. a tutti i... gli è comunista? Perché gli è comunista? Perché gli è comunista? Perché è comunista? Perché è comunista? Perché è comunista? Perché gli è comunista? Perché gli è comunista? Perché gli Perché gli è comunista? Perché gli è comunista? Perché gli è comunista? Perché ma noi siamo al potere ma che ha il al potere devo andare nel paradosso è il paradosso quando sei al potere, potere. Sì, sì. allora il potere è, il che non sì, c'è il allora, se il, si il desiderio è un peccato perché, <ride> il desiderio è un peccato <ride> no, desiderio no. Ti, ti, ti pegli, ah, eh, il desiderio no Ah, il desiderio però, non è un peccato ascolta, non è peccato, ma chi cerca un desiderio non è felice, perché? Chi cerca un desiderio non è felice, non è peccato, trovare il desiderio, quello è peccato è se il desiderio, se tu vuoi il desiderio, se tu vuoi il desiderio, se tu vuoi il desiderio, lotteria non sei felice ma sei un desiderio per aiutare le altre persone. No, no, non l'avete capito. Non posso capire, non l'avete a Tutte... parlare. Per esempio, tutti siamo, oh, diciamo, c'è la molla del de, desiderio che ci prima, tutti. Tutti abbiamo usato uso. E a mattina parliamo oh, mai oh, guardiamo oh, no, ma ma ma un attimo, come no, la mattina ho bisogno, appena mi asso, di bere un caffè, di fumare una sigaretta e se io non ho i soldi come mia sorella Impira che deve, deve cercare i soldi, i soldi a mia sorella Marcella che la se... allora Impira dice io devo soffrire con la mia pensione, Capisce? devo andare da Marcella ma devo Capisce? dare soldi e cioè il desiderio è questo, cioè, non è cioè è... se non hai soldi è ancora per ancora no, no, no, però voglio dire, abbiamo... per... sai perché noi desideriamo? Per... Perché siamo infelici se fossimo felici non non avremmo potuto. Chi cerca un desiderio non è felice. Non è diciamo la verità. Ma perché non diciamo la verità? Aspetta, aspetta. Vediamo cosa pensano loro. Io la penso, io sono d'accordo con lui. Chi cerca un desiderio vuol dire che non è felice. Sono d'accordo No! Il desiderio se lo persegue. Parlo prima. È vero che diventi schiavo, però voglio chiarire, sì. il desiderio è in sé stesso non è cattivo, non è una cosa, no, no. perché se questo no questo non siamo umani, forma. tagli la umanità, e Quindi dice desiderare è una cosa umana, è una cosa umana, fa parte dell'ordine. Perché che tu desideri pure, di de mangiare, che ne so, per un no. caffè a mattina o un'altra cosa, desideri una donna. Non quella tu. Però però il non ti desiderare eh, la donna da Se tu, no, tu non capisci non il comandamento. Eh. Non, de non desiderare la, la donna, donna altrui. altrui, non è un desiderio. La donna altrui Desiderare sì. la donna altrui è oh, un desiderio, desiderio. Sì. Certo, allora è un peccato. Sì, quello sì. Ma, eh, eh, ma eh, allora eh, no, no, ma non capisco, il desiderio eh, può, può, può, può, può comprendere, può essere positivo e claro, negativo. Eh, yes. eh. E allora quando fa comoda a te è positivo? Sì. E quando fa no, comati? Ma non è questo. Scusa, se la donna se è, la donna è, può piacere un'altra persona, perché è negativa? La vita dipende dal desiderio, al perché, celeste, perché no, noi siamo no, nati no, col no, desiderio, il desiderio è nato in noi. Appena noi nasciamo ci dobbiamo attaccare al capezzo della nostra mamma per sentire il primo piacere sessuale allora è Freud allora è Freud la prima mammella che tu succhi è quella di tua madre è il primo piacere sessuale non è il eh, sessuale eh, eh, eh. È? Eh, però il bambino non lo sa io non lo sapevo quando ci seccava sapevo solo che mia madre ci mangiava eh, molte donne l'ho visto però, no, dopo. No, no, no, no, no. ci mangiavano un bambino ci... E la mamma perché sono puzzle su l'automboso ho visto questa scena. Vabbè, la la, la, è, una, è una, una scena normale, normale tutte non le mamme nel mondo. Sì, ma non è una la... cosa ma, è... io... io... io... ma è il primo piacere sessuale che l'infante è innorato, prova con la madre. Ma io quello che dico io, chi il piacere, la parola è chi cerca il piacere. Chi no, cerca perché... non è felice, no, cioè, perché tu non, lo non cerchi! È, è sbagliato per No, è come si... pure come della domanda no. che fa no. L'Occidente, l'Occidente, qui in West, Oriente, il buddismo per esempio. No noi? No, io, Perché voglio correggere questo problema del, che tu dici è, è, è il peccato, no? è, è desiderare la moglie altrui è un peccato allora succede così mentre desiderare di mangiare non è peccato dobbiamo sì, cioè allora non, dobbiamo di, di, non entra nella logica no, so. allora entriamo no, nel manicheismo no, il manicheismo non è che non entra nella logica no, dobbiamo avere un'antropologia seria se no non si può se prendiamo un pezzo di qualità l'Oriente giusto perché il buddismo no, è no, no, Esattamente questo, levarsi tutti i desideri, cioè, a arrivare a nulla, arrivare a nulla. Allora certo. uno non certo. desidera niente, non, certo. a niente, non certo. è libero, e perché non ha nulla. Quello è arrivare al nirvana. nirvana. In Occidente, invece, certo. ha lavorato molto il tema della passion, la passione. San Tommaso, tutti le che La passione escusa, escusa, escusa, es, es la, es la, la, è la tendenza dell'uomo, la passione col desiderio non lo so. Passione col desiderio, cosa Non mi aspetta, la passione del. Che cos'è la passione filosofica? Aristotele, Platone, Tommaso è la tendenza a far qualcosa esatto che tu hai la passione se fare con la voi. L'inclination. L'inclination. guarda. Yeah. Wow. Quello è la passione. Il desiderio, la dopo, vocazione. è una parola più diciamo volgare se vuoi, non filosofica. Sì, no, ma ascolti. Che è la passione, la tendenza, l'inclination a fare questo. Ad agire, guarda wow allora la critica al buddismo è se uno taglia tutti, tutte le passioni non può fare neanche il bene non puoi fare neanche stai tagliando la parte centrale dell'umano um dell no? l'umano è questo è la no, passione e, e, che vuole raggiungere vabbè, il concetto però è, è troppo lungo per noi è, è cosa se il, il desiderio quello che dicevo no, io chi cerca un desiderio, no, io dobbiamo... Eh, eh, eh, eh, no, eh, che non c'è... Chi cerca chi un, un desiderio, un desiderio? non io? dire che cerca... Chi cerca no, un, non desiderio? Non un desiderio, o hai un desiderio... Secondo, a contrario, cioè, quello che dico io è questo. Chi cerca un desiderio, non dire che non è felice. Da sì, ma tu capito. Capito? quello che abbiamo no, quello lì no, siamo no, d'accordo. Però se io nel cercare sono felice, giustamente, quello che fa persona. Quando lui fa cerca nella natura, eh, lui è, vuole dire lì io I love, I like, ah, lì sono un uomo. Ma non arriva però. È l'uomo che non cerca, che non, che non ha nulla, non vuole nulla, si auto-annulla e allora non puoi essere felice. La felicità sta in cercare, dopo teologicamente, il cercare Dio. E la più alta felicità. No? Allora, e eh, vabbè, ma anche, anche Dio aveva un desiderio di fare l'uomo. Questo uomo vuol dire che nella sua solitudine non era contenta. Oh, che vuol dire, dire questo? Non ho cioè, eh, eh, noi abbiamo un desiderio, ok? Sì. Cioè, e, cioè e dice che Dio aveva anche anche, anche, di anche, Dio, anche Dio aveva un desiderio di fare l'uomo. Di creare l'uomo vuol ha dire. Fatto, ha fatto, era un desiderio o no? Vuol dire che nella sua solitudine non era contento. Sì, ma tu non devi confondere no. di Dio con l'uomo Dio, Dio, per... Dio, eh, per... eh, è... oh. Dio è Dio, l'uomo oh, ma... e l'uomo E l'uomo non essere ferito, Dio è il ferito ho capito ma... c'è una differenza è fra una... l'altro e e e... E e e... e... oh, okay. il due l'eterno è ferito ho capito ma il mio desiderio è uguale a te sì, e per... perché, se... perché il suo è diverso dal tuo? Sì, ma che entriamo sempre in... eh, nello stesso sì, discorso Dio esiste sì, o non esiste sempre neanche girare intorno come la farfalla gira attorno a Lui No, io... cioè, siamo sempre a Napati. Ma sempre la felicità sta in trovare quel destino... Prima che sì, sì. ma quando l'hai trovato sei rovinato... No, tu sa... no, trovi... Sì, ma se tu trovi, scusa, se tu trovi la felicità oggi... E la felicità è un punto di partenza per un'altra felicità, per trovare un'altra ancora più grande. C'è, cioè, qua la crisi dell'uomo è arrivata, o la persona arrivata io Cioè io divento Presidente della Repubblica dell'Italia. Ho divento il primo ministro, però anche un primo ministro che c'è oggi, Teresa May, è in crisi pure lei perché vorrebbe essere una... Non c'è limite alla cima. Sì, ma dipende. Ma, ma capito? Capi... Capisci cosa? Sì. La crisi dell'uomo arrivato, della persona arrivata, dell'uomo la donna arrivata. Ma dipende arrivata. il desiderio. Sì, è, è in commisurazione, tu dici in proporzione col desiderio. Ah. Perché se No, no, è no, non no si, là non sono d'accordo, vedi? Sì. No, no, un desiderio non si ferma mai. Se servio, no, no, no, no, no, È no, no, no, no. infinito. No, no, no. no. Se, se è finito... Sono d'accordo con Annibolo. L'uomo vuole essere in fretta eh, Dopo lui è un freddo. E lui è con Dio. No, qua siete sbagliati. sbagliato. Perché se io salgo, scusa, se io salgo sul Monte Bianco, E la cima più alta del Monte Bianco, è 4810 mesi. No però dici minchia ce n'è un'altra chi ha da 8.800 d'aier minchia vado lì e ancora ne cerco un'altra da desiderio non pulisce mai e come si dice in piedi Sempre okay, che si... No, è così! Io ancora più alto voglio andare. Perché ci sono persone che hanno una Ferrari e poi una Lamborghini? Perché, perché non mi contenta, perché non sono contenti? Perché loro pensano eh, qui, pensano setterio capo... no, non è No, il setterio materiale. No, è materiale. non materiale. E non è non è materiale. Eh, materiale. No, non è materiale. il desiderio è materiale. No, non è materiale. No, non finisce mai No, è No, è è è materiale. Non no no no non, non è proporzionale è no è illimitato è illimitato se io ho una donna voglio avere 10 donne se no 10 ne voglio 100 e vinco 100 ma di altre ne voglio no. 200 eh. ne voglio 300 comunque è no, è, non è. questo altro mi serve ma non è la caseragio se 10 ne voglio 20 aspetta no, non aspetta aspetta Io voglio stare con Dio. E per esempio, Ma che c'entra questo fatto lì? Non capito. Pensi per questo momento io sono uno! la donna arrivata, la persona è arrivata, l'essere umano arrivata non c'è mai limite al testo Porco cane, è infinito! Sì. Oh, e, questo, Ma... questo e questo è il punto su cui dobbiamo convenire! No, no, no, no, il resto voi potete avere ognuno ha le sue ma la felicità consiste in lascia bene il parlamento di stessera stai attento con un punto a tu non devi trovare mai la, la finalità quando trovi. Yeah, deve, cioè praticamente deve tendere al fine ma mai raggiungerlo. Al <laughs> tuo punto, quella è la logica. Yeah, so, so tu Dopo right. okay. di un'ora, yeah. capisci quello che voglio dire? voglio dire, questo è così. e, e, e non può... tendere al fine <laughs> ma mai raggiungerlo. Allora. Aspetta, eh, aspetta. No, perché no? Eh, il commento Io non voglio andare in cielo così. E Quando E tu andrai, te lo dico io, tu andrai un firma che tu andrai, non c'è problema okay. per l'eternità se vedi allora, eh però i commenti li dobbiamo fare alla fine, poi questa è solamente una saggia capiti? i commenti li facciamo alla fine, ritorniamo Beata. in fronte fratello okay. può essere molto va, innamorato va, va di un, un giocatore di calcio ma, ma no. quando innamora? è no, no, no, innamorato no. di suo di conte no no no, non è sempre ma il un Ma che innamora? No, no, no, per favore è nel 2000 ancora con collane e bracciali d'ora ok? e delle belle donne tutte nude loro con una croce di legna li hanno imbrogliati facendo credere che pregando con gli occhi chiusi era possibile vedere Dio. Quando erano aperti gli occhi, si sono trovati col crocifisso in mano, la moglie incinta e le collane loro erano sparite. No, ora, scusa che dice questo. Stavo pensando a una cosa, scusa, scusa. Stavo pensando a una cosa che hanno i che hanno dominato diciamo, la vita dell'uomo, da prima di Gesù Cristo e dopo di Gesù Cristo. Non è cambiato niente, siamo sempre. No, lì. Ma io penso il altro. punto è questo, che siamo tutti, oggi come oggi, nei rapporti umani, a livello di amore, di matrimonio, di amicizia e compagnia bella sul lavoro, le invidie dei colleghi, di qua e di là, eh, nella politica, nello spettacolo, sì, sì. in tutti i casi. È sempre la stessa cosa. La vita si ripete per esempio, e si ripeterà per ogni secolo, secondo me nel futuro io non ci sarò più, non ci saremo più. Praticamente qui il punto è questo, che ormai abbiamo perso e la tecnologia, come ha detto John Seymour, un grande filosofo americano, dice eh, qual è la differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale, tra i computer, proprio cioè, che l'intelligenza artificiale e il computer mancano dell'intenzionalità non hanno intenzionalità come l'uomo, però ora dice che vogliono costruire un computer che ha la stessa intenzionalità dell'uomo, non lo so dove arrivare. Cioè, allora abbiamo i telefonini prima generazione, seconda, terza, e quarta generazione, ora tu, tu mettono qua, il telefonino qua, capite, il video, un telegiornale qua, devi cercare qua. hai fottuta a tutti i miliardi di persone nel mondo con la tua invenzione, con la tua E poi.. E, e l'attore, l'attrice che ci danno i soldi. Ma tu non è che sei escire la tasca tua è per scoprire coscienza che fanno questo Perché dici, come il principe Harry come la Lady Diana e cose, sua margine eh, se non andavano già che avevano il suo mondo suo... Certo, non facete niente da mattina a sera, non fate niente la mattina alla sera Per scoprire coscienza bevete da gran signore E la sua margine, la nonna e eh, la principessa aveva 700 eh, stanze da Palace. I Savoia ne hanno 2000, ne avevano 2000 Lo sapete, che il palazzo che ha più il Quirenale è a Roma in Europa, che ha 2000 stanze. E va in palazzo di fronte al Quirenale, era dei Savoia, prima che ci e non aveva niente. 700. Ora ci vogliono 670 milioni di sterline per fare tutti i entrare La regina c'è da fare un make-shift da abitare qua come risultano le statistiche dice il 75% si mettono un po' più chiuso quando passa la regina, il 25%, un quarto degli inglesi sono contro la regina, saremo Ceremi Corbyn, io e tutti gli altri che sono con le mie nel momento. Ok? Quindi praticamente queste monarchie, la monarchia svedese, la monarchia Ola, che cosa esistono a qua? Sono queste per quando giustificarsi. un guarda, hanno si interessa a chi fame, e, e allora molto ma, ma, ma non fanno all'omulista lo scopo di coscienza è per lo scopo di coscienza per non tinham... sentirsi conto? come tutti i grandi capitalisti che danno certo. soldi alle ciali ma non è che dai dei da tascatori io come posso adottare un bambino in perché se io adottare un bambino in neanche 50 euro a mesi ci posso mandare o 50 stelle a, no a mesi Ora sta gente che, che fanno bene, quello è il bene fare, che sono di là, fino a tanti dischi, milioni i dischi, mica i solo i roi so che pigli, i diritti d'autore. ASIAI si chiamano tale, i royalties. E, e, e, e dici, come da fare, perché hai sta la sua madonna? suo padre ci dice, la so, sta buttana, dice non vedi che è una buttana, brutta, ha combattuto con la sua immagine. E non mi fai una canzone bella, non mi frega la tua canzone. Sauza che è timorosa, sanausa bene. No, non tutti le donne. No, io non è No, io è così capita. No, Co, ma tu come Aristotele, no, no, Aristotele. No, aspetta, no. ma aspetta. Il silogismo aristotelico. Dici... No, aspetta, uh, sei, uh, uh, uh, uh. Era no. No. sai... C'era questo filosofo. Sai cos'è il silogismo aristotelico? Sì. In parole la coerenza. Ah. Aristotele diceva che oh, tutti gli uomini sono morti. Mm. Molti uomini dicono... Da qui, in tutto il mondo, in tutti i cinque mondi, diciamo tutte le donne sono buttate. Allora, quando poi ci, ci dice a loro, allora allora, cioè. ci tocchi il callo, e ci dici che mm. è tua madre è tua quello <tra> non, non so ma non e allora cadono nella <tra Greek> contraddizione, non c'è più la coerenza, secondo Aristotele. Sì. Ma siccome siamo tutti incoerenti e contraddittori a questo mondo, cioè siamo come i preti, andiamo all'altare, predichiamo bene e poi razzoliamo male non so se mi sono a spiegarlo cioè un prete ci dice io però ricordo quando ero peccato. non peccate non fate immagini a tu. però lui dice che sarà la natura lo sai come è se si riunisce dietro un funerale è banale però non c'è la risposta non lo puoi sapere ognuno può avere la sì, sua risposta sì, però c'è il motivo motivi. lui dice barbarie perché a modo suo perché lui questo qui ha la gelatina al cervello non ci arriva no, non è gelatina allora, no. allora, allora, allora è, è, è questo perché perché la gente si riunisce dietro un funerale? lo sai perché tu lo sai io lo so io, io, io per no. quello ma... perché io lo so perché per rispetto eh sì so. Sì, la prima cosa che pensi è per rispetto del defunto. De, de, de e lui perché? E tu perché? E perché non fate il discorso filosofico? Perché eh. la persona che segue il funerale eh, si vede lui stesso in quella persona che è morta. No. Si sì, tipo, capito? Che vedi? vedi che paparighe dici. Bapbarine, vedi? E paparigine, eh. vedi? Allora, a, a, allora, sì, mo siamo d'accordo, ma te ne faccio un'altra. Eh, ma tu, vuoi? Eh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 che piacere, e non la mangiando, vogliamo una cacca Avete parlato, lui dice basta lì, ti faccio una domanda. Che questa qui? Ma il soldi non serve una mai, lui ce l'ho dà Di tre uguali. E lo dipingi. Di tre uguali. questo. Una cacca una cosa che il 200... Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Era quello che diceva la rete, la stessa cosa che, che diceva la rete, la cose, non è, è, è, è che diceva la rete, è un gioco di bicicletti, dei bambini, però se tu ammazzi una persona, non lo so, la già. la capisci di io, ma io penso, la odiavo sta ammazzando la notte sono stato con lui senti un piacere e vinci con 100 po' di cento e però per eh per per tu come fai a sentire piacere con un polo di po' che e la prese non hai ammazzato perchè non mangiare gli animali per te potenai era di c'era pure papà a me se vuole il tuo è morto era allora se si prende qualcuno dovrebbe fare 50 pao non si mangiavano pure gli eh, piccoli uomini no, no. però, e, però no, in, si Vieno, se tu ammazzi un po' e trovi per il piacere a, a, -a mangiarlo puoi sentire lo stesso è. piacere eh, se... quello già ha dato tante soldi a Raffaele ci ha regalato il nano e Raffaele si ce ne hanno dato però Raffaele si avvice neanche stallina lo dava a giocare ma era un confinaggio da un e dopo che c'erano tante sole non mi piace è, non c'è lo cielo scudo guarda ma era eh, ma era sempre non tu. Non tu. Eh, ho detto io che c'era un po' sole, a mangiare, no, ma sono ma. vestiti che c'era un po' di mangiando un po' a me c'erano cioè, sempre vestiti di danno non c'era un vestito di mangiar segna che non ma è un ma no, è un processo, non un è una processo, è un processo, è non processo, è un processo, è un processo, è un processo, è un una Ma pietra miliare di trapani abbiamo fatto no. un dibattito ah. eccezionale Grande spaziando, spaziando dalla scienza al cinema Se tu vuoi alla retorica, ricerca. alla filosofia tutto, tutto nel è stato un dibattito gente. veramente nabawà numero uno Dino Crocetti e ah, mamma Dovina come si chiama la mamma? Come si chiama? Si chiama. Allora, un nome questa genere. sera.. Un nome eh, perché la devo portare in Sicilia questa? Perché il 15 dicembre quando scende a Catania Fontana Rossa all'aeroporto internazionale vince il Superino. <ride> allora, questa sera a Dean Street numero 80A Off! nella sartoria del nostro autore come si dice dell'Iliade e dell'Odisseo. la poesia comincia così o oh, divino figlio di L'Arte era il padre di unissimo o oh, Odisseo quello di astuzia come ardisti venire nell'Ade dove i morti privi di sensi dimorano e ulisse a lui o oh Achille figlio di Peleo tra tutti gli Achei Beh, che... di certo che... il più valoroso eh, sono che... qui si... per farmi dire cui... silenzio se no non si senta poesia la ripeto no o divino figlio di Laerte Odisseo, pieno di astuzie, come ardisti venire nell'Ade, dove i morti privi di sensi dimorano, e Ulisse a lui, o oh Achille, figlio di Peleo, tra tutti gli Achei di certo il più valoroso, sono qui per farmi dire da Tiresia i pericoli a cui andrò incontro tornando a Itaca. Nessun nessuno di te comunque può essere lieto già che prima tra i vivi eri onorato al pari degli dei e ora tra i morti conservi ancora il tuo potere non abbellirmi la morte o oh illustro Disseo, odisseo replicò con amarezza Achille preferirei essere schiavo sulla terra di un uomo povero piuttosto che il primo tra tutti i defunti al primo Luissi cioè, mi ricorda quando andavo Perché chi aveva la speratina perché no. la devo portare a Messina al, al bar Mel in via Santa Cina in mare sì, della Bella Messina bene intellettuale bellissimo nome quello della per un momento bellissima. silenzio per favore come si dice in spagnolo. Ah, Chiunque tu sia, ragazzo, esci dall'acqua e vieni mi incontro. Perché hai deciso di farmi soffrire? Perché mi sfuggi? Perché fai di tutto per sottrarti al mio amore? Eppure quando ti tengo le braccia? Anche tu me le tendi e quando sorrido, anche tu mi sorridi e quando piango, anche tu piangi e mischi le tue lacrime alle mie nella medesima acqua. Chi è questo? Il personaggio, chi è? Secondo, questa è una poesia antica. La ripeto di nuovo la poesia, può darsi che ci arrivate con la testa, no, eh, eh. tu è troppo rappreso eh. Il cervelletto è troppo rappreso e ci sono grumi nel cervello, come nel sangue. <ride> <E> <ride> e ecco perché dobbiamo fare più cenacoli letterari. <ride> sì sì, sì dico, ah, ah, ah, bevete lì che ti fa bene, per tutti i piedi di Taverna, tutta la stessa faccia c'è. Sì. Vabbè. nessuno vedi, vedi quanto è imbecito perché devi dire la, la, la, la cosa in albione che offende l'inglese no è diritto ciaio ma chi sei tu vedi che, che è ripetitivo beh prendi tutto a in la punta piccola di una sola albione la chiamo, si chiamava v poeticamente albione vuole l'attenzione, vedi quando è imbecille <ride> e io devo avere a che fare con un canale no, va, no. no, va bene, non è che ti voglio superare da quando, quando ho messo da quando ho messo, messo, ho messo, ho messo, ho messo quando attraversando il canale della mare eh, per ho, me me ho me messo piede sul suolo di albione Alla, ma, ma, ma, non voglio sapere i nomi no, ma, nel bene e nel male, la nostra amicizia che sarà per, per eterna, nel nostro futuro. Sì. Il futuro Dobbiamo ma? vedere sempre sì. buoni amici e buoni italiani. Sì. Oh, sì. Ah, perfetto. Va bene? Buon anno. Buon anno. Bon compleanno. compleanno per te. Compleanno. come vai in Sicilia ti bon mangia la, la cassata allora. siciliana. Ma portano qui <ride> poi. Eh. Buon compleanno. E' <ride> un di tutti da noi. Buon due, Mamma mia! Guarda l'ingasciante! Bravo eh! <ride> Noi andiamo... eh sì, un giorno per cena <ride> Io ho detto, è caricatura? Detto, sì, va bene, ma ovviamente tu supporti anche tua moglie Quando mi viene qui, che è un così di... L'idea di, di, di come fa la sua passa qua? Penso io, no! Che se noi nella vita dovessimo ogni passo dovessimo fare un sì. processo al traguardo non si arriverebbe mai. Vedi, ora prima ho usato l'ordine 100% e poi. Capisci? Eh, non arriveremo. Ho, ho usato prima il giorno del giorno condizionare. Con il sesto vuole sempre più Anni, se no allora no. è gravissimo. Ho capito, ho capito, ho capito. E è, è come ci inviamo? Al capito, se. Ricci io ho detto io, ah, ma se non sai male, non sai da male. Non è vero, ma lo stesso discorso. Anni, fammi venire, ho detto, ok, allora okay. no, no, un inciso. Ho però. capito. Allora, parlando delle mele, ho preso la bilancia eh. ed ho messo 5.000 da una parte e 5.000 a destra e a sinistra. Allora ho detto io, se il peso esce uguale, ho trovato la risposta. E mi sono accorto che una parte tende sempre più dell'altra. Tu fighi 5 metri, anche uguale, ok? Anche uguale. Tu li metti a sinistra, a destra, c'è sempre una parte che tende più Vedi? E mi sono. Allora. E così ho fatto pure il cambiamento, Il risultato è sempre lo stesso. E così mi sono messo l'anima in pace. Ho capito che la logica e ragione non hanno la stessa parità anni fammi finire non, fammi finire non hanno, non, non, non hanno la stessa parità se noi ascoltiamo la ragione nella vita faremmo poche cose l'esperienza giusta o sbagliata prevale sulla ragione il commento lo facciamo dopo L'esperienza, giusto o sbagliate, prevale sulla ragione. Ma nella disperazione è importante non perdere la ragione. Cioè, capisci il concetto? Yeah, yeah, yeah Dom'è, sto parlando con te, ma con quello briato. No, se è discutibile la cosa, non signore non sta. Poi alla fine discutiamo. Ah, alla, alla fine no. Se okay, cioè, okay. tu discuti a me, a, a metà ah, strada, ah, strada ah. perché ho detto io a ah, metà strada, ma li non li li li li mai! Tu. Il discorso, Capisci? Perché... Che ecco per cui lui intervenite? No, no, lui no. Non è intervenuto no, no. di proposito. Ma ho detto io che se noi ogni passo che facciamo eh. al processo, non sarebbe, al, al traguardo non sarebbe arriva mai, e lui è intervenuto, io guarda, lo sapevi. Va bene, lo sape, va bene, dai, continua, allora. Ma nella disperazione è importante non perdere la ragione, sì. allora, mm. se il cervello Devo parlare un'ufficiale no, di cervello. Ma tu non so, so, se, se, se il cervello ci dava la giusta informazione, in questo momento si potrebbe essere sulla luna a mangiarci una pizza. Ascolta, dom'è. Capisci? Se il cervello ci dava la giusta informazione, si potrebbe essere sulla luna a mangiare una pizza. Con Puccio si chiedeva la stessa cosa, non a mangiare una pizza sulla luna lui si chiedeva cos'è la vita ok lui si chiedeva cos'è la vita poi osservando la natura è riuscita a vivere in armonia ok? allora che è successo? che un giorno verso l'uno, l'1, e mezza, passavo da vicino a Chanzrilena, Chancellorley, Chancellor e <ride> la via della cancelleria dove ci sono venuti i tribunali, no, lì all'angolo. È vicino al campo dove ci sono Lì all'Angola. Lì all'Angola all all c'è una chiesa protestante. Yeah. Yeah. Okay. E fuori, quel giorno lì c'era un annuncio, oggi è chiuso perché per una funzione privata infatti c'era un matrimonio. C'era un matrimonio e la funzione era chiusa al pubblico scritte cose ora dico io se la chiesa è aperta tutti i giorni ok aperta tutti i giorni oggi era chiusa al pubblico cosa è successo? che quello lì aveva pagata per non essere disturbato lo sposo aveva pagato dice la funzione di...", per non essere disturbato okay, okay, hai detto. ma è un altro no, per non, sì, non è come la chiesa non trova niente in contraria non trovo niente in contrario, perché con no, la... La non è la chiesa cattolica no è no protestante. la chiesa cattolica è protestante allora ah, no. ah, fammi arrivare al, al, al dunque quello che non capisci che durante la settimana mi parli della morale che il de, denaro è la radice del diavolo o oh, arriva una paga e diventa tutto privato. allora dico io quanto vale la tua predica di fronte al denaro? Sì, ma questa è una questa la morale, loro fanno così. Se Quanto vale la tua predica di fronte al, al, al, al, alla morale? Sì, sì ma, ma i protestanti fanno così C'è tanto da dire non ci Sono diverso tanti da, da sull'etica. Sì. L'etica è, è una branca, come si dice, un branco un sì, sì. Molto sì. importante E lo sai cosa diceva Canti? il cielo stellato sopra di me e menti mi cantante, no? Lui diceva che il cielo stellato sopra di me e il mondo qua giù, è un po' roco come sì, Mi la... com'è? Aspetta. Aspetta. Judas, delivery, dove... il, il piacere della pecora no, cioè il piacere della torta tu sì sai tu no i pigli internet sono i in fasulli che sono internet non è perché io ne so mi sto allora il piacere della pecora è sentirsi parte del gregge fuori dal gregge si sente si sente ne' pecora pace vabbè come io vuol dire mi sento parte della famiglia vuole dal tu... Allora, questa è, quest è, è, è per domenica qua. Chi vive di speranza si spera, spera di vedere nella speranza una compensazione. Ok? Sarebbe, e quale sarebbe la compensazione? Sarebbe a dire che chi soffre si aspetta una compensazione per la sua sofferenza. Ma nessuno ti ha detto a te di soffrire. Cioè, questa speranza che tu ti aspetti o che tu speri, e, e, e, ti, ti mette per dire che ti porta a soffrire anche se non vuoi soffrire e spera sempre che qualcuno assolvi la tua compensazione capisci com'è? Allora, allora chi recita male la sua vita si porta il peso di una vita inutile e infelice allora scusa che interromputo? Allora ha allora ragione no, no, no, no, no, no, Hai Allora no no no, no, no, no, no, non devo dire una cosa che questo. No, perché mi ricorda Sartre l'esistenzialismo, già poi okay. quando Gianfossarte dice l'uomo, l'essere umano, parla, parla. è una passione inutile, cioè, però, è condannato a vivere libero. Sartre dice questo. Okay. L'uomo è una passione inutile, che significa che l'uomo è una passione nulla? L'uomo la donna, cioè che tutti ci ammazziamo per arrivare a diventare a primo ministro, presidente, è tutta una passione inutile. E, siccome, no. siccome si parte dall'assurdo, eh, siccome l'esistenzialismo, parte dall'assurdità, che il mondo è assurdo, non ha significato, la nostra vita non ha significato. Noi, il mondo che c'è intorno a noi che è noi. Non ha un significato, è assurdo. Cerchiamo noi di darci un significato, ma in se stesso non ha significato, è assurdo. E' questa speranza nulla. che tu ti porti da nulla, l'essere è nulla ora quello che voglio dire è, è, è scaricabile sì, chi perché di speranza la cosa vive il speranza ah, cominciamo con Kekka però l'esistenzialismo di Sartre è differente di quello che di Kekka ora quello che volevo dire riguardo a questo qua quando dice da l'uomo è una passione inutile però è condannato a vivere libero e come è condannato? Perché è condannato? E da privino parliamo dell'errore, però, però per c'è cioè, il piacere di un e allora questo piacere di però non sei una passione inutile, perché tu vuoi diventare un sacco come Dio, io voglio diventare il parfraterno. Siamo tutti una passione inutile. Perché, allora, in le parole più povere si dice questo, la crisi dell'uomo arrivato. Sì. Cioè, Trump arrivava ora dove diventava Presidente della più grande superpotenza americana, il presidente degli Stati Uniti d'America il primo ministro e Quando arrivano là quelli, è la crisi dell'uomo arrivato. Cioè, vorrebbero arrivare ancora più in alto. Perché non basta essere per Trump presidente degli Stati Uniti non vedo come uguale, avuta una bocca da. mi pare che fa pompino. Non, non e, e, e voglio dire, è la crisi dell'uomo arrivata. No, non arrivi mai. Tra, perché tu cerchi di arrivare alla, a, a, a, alla cima, alla vetta, e non arrivi mai. È come dimostrare l'esistenza di Dio. E noi lo discutiamo, potremmo discutere per centomila anni e, e siamo sempre lì. Ok, allora, aspetta. Allora. Cioè, ora siamo entrati sul sacro, questa è importante. E' eh? quello che voglio dire. Quando arriva la noisia. La no che è stata l'opera più importante. Però il fatto è dov'è? Il fatto la è che, senso, diciamo Secondo te questa recita. Che, questa recita che noi portiamo della vita, eh, eh, eh, chi ti dice che chi, chi la recita male e eh, eh, chi la recita bene? Cioè tu, Nessuno. Lui nessuno. dice però che se tu ti porti, che, che chi recita male, la sua vita se la porti in difesa di una vita inutile e yeah, invece. Yeah. E allora chi recita bene? Eh. No. Anni, fai parlare aspetta, a lui. E' anche un papa che si. Non fa libertà. Allora è un papa che. Anche un è Questo è eh, molto importante. E io per questo. Eh, e bisogna discutere. Aspetta, <ride> ci sono tanti temi, lì, tu hai un po' mescolati. Non va non so è per importante. Partire. Però noi li dobbiamo ultimo, discutere, no, li dobbiamo dibattere. Sì. Questo ultimo che lui ha detto dell'assistenza, no? chi porta un'assistenza bella e chi una... Dico bella che chiude tutte le cose la bellezza il bene e... no a, a quello ci arrivo dopo c'è un dopo quel fatto lì questo si, si limita a, a, a, a scuse queste, queste, sì, sì, sì. queste sì. si limita solamente sulla recita della vita. Anni ce as aspetta un momento, queste è, no. è, è, so no, no, è ah, ah, l'opposizione ah, sul eh, lo, fatto del bene. Voglio sul fatto del bene che parla pure del bene. Un cuore di quello, questo qua, e, e da voi voglio avere una risposta. Anche da loro. L'opposizione critica tutto ciò che il governo fa. Fare critica vuol dire fare critica, dove ascolta fare! critico vuol dire che.. noi possiamo fare meglio. Che? Eh, Capisci? Okay. Cioè, quando si fa la critica si. Io... L'autocritica tu vuoi dire, no, no, ah, in, no, no, critica In generale, in, in generale se, se io per dire critico a lui, di quello che lui fa, vuol dire che io so fare meglio di lui. Però non è vero! perché in, in, in l'opposizione è facile fare la critica perché fare la critica non costa niente sì, fare la critica è... La è, cosa è, cosa è, cosa è. Cosa? allora è sbagliato perché sì. io posso criticare solo se io posso fare meglio Ah esatto, capisci? Yeah. Capisce io, presento, oh, capisci io per esempio se io critico il tuo progetto, però io non devo presentare nessuno esatto. che, esatto. che è contrabilancia esatto. esatto. come si dice e, eh, perché e te, il, tuo il tuo progetto, progetto perché eh, è giusto. Cioè io non posso criticare allora. una proposta, ah, capite? È una controproposta. No, ma è meglio se a tua proposta, ma non è necessario. Perché senso. io posso, posso fare la, la posso critica, da, la critica. critica eh. senza altro? soluzione io posso fare la no, critica ma è no. meglio se politica. La critica la vuoi fare. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, no. fare lo stesso, anche sì, se non hai una sì, proposta, sì, io la, io puoi io farla. Io la puoi eh, fare, sì, però, però, sì, però sì, io trovo. Sì. Ma è meglio, però, secondo me. Secondo io non faccio la critica. A me non mi interessa quello che la gente fa, non mi interessa perché io poi devo valutare se io sono meglio di lui. Se io sono, non sono meglio di lui, perché lo devo criticare? Yeah, ma, ma sì, ma pure questo sei... dice... ma io mi faccio Ma sì, una... qui sbagliamo un cancro. Perché eh, tu ti senti che devi essere essere che di che sai qualcosa e poi non sei che critica e critichi all'altra persona. La critica malamente è normale, no, no, malamente, pure che tu sei meglio di me, se veramente sei meglio non mi deve criticare. Mi deve dire, beh, tu puoi fare un po' di meglio, ma non criticare perché tu sei meglio di me, perché? E' chi non sta dicendo lui? lui sta dicendo eh, non no, no, sta Stiamo dicendo che. Ma stai girando! aspetta aspetta tu ci hai sbagliato io ti no, faccio criticare. No, no no no aspetta no cioè, no prima, no no no no l'ha no è no no no no no no ma no, no, la mia. Noo credo se posso, non far non posso o o fare meglio di te, se posso fare meglio, non ha detto che no, faccio meglio di te. No, sì, faccio no, meglio, quello che no, no, no, no, no, lui no. dice anche se tu puoi far meglio, non hai detto. Ma se lui il boss, se lui il boss di una titta che sta portando sta portando la tetta sul me io sono meglio di te. Ci sono degli accorgimenti, ce li come capitoli. Ce li do è perché il mio dovere, altrimenti per il lavoro è politico. E tu dove hai? Capisci com'è? Però tu, dove abbiamo la base per dire che tu fai meglio di me? No, no, Chi, chi lo, lo può dire? Se lui c'ha... No, nessuno lo può dire. Se, se lui ce E allora, che dice, allora, come papa, il Giorgio Matale in frattempo. Lui dice: più, se Io più posso fare il meglio di te. Ora, ora, dimmi una cosa. Se io posso fare come cioè, il Papa in, in, in cose di chiesa e questi altri, in cose di fede, è infallibile. Ma guarda, per... lo Spirito Santo, un epicentro. E che se Carlo Magnese, ma guarda, il Spirito Santo e Santo Spirito. No, ma fatto, ancora ci credono no. questa, no, alla il... macelletta. No, per ma tu non credi alla no, poesia okay. della nonna ma e ma è per questo vi invagino ma è un nè spirito santo tu, tu, tu, tu hai visto e beh ma tu Tu a del papo Usa, tu hai visto e per non no, se sei credente. ecco perché l'argomento ecco perché l'argomento viene a gaola Perché ognuno porta il suo discorso ma dovevi? esatto ci sono ma è il tuo spirito santo un nè tu hai visto non che ho visto e allora eh, O certo. tu ci credi allo stesso o non ci credi? Arriviamo no, anche, è. Anni, arriviamo no, no. Anche Anni quando sei morto ok, ok, ora okay. okay. arriviamo anche a quello ah, no. ok? andiamo avanti quello che... andiamo avanti, quello che... andiamo avanti. Quello che... se no qui ci si fa il lo senti spretto allora sei <ride> Anni, domanda, se tu vinci 3-4 milioni ok? ti auguro di vincere 3-4 milioni allora io voglio sapere magari, che vicesse, ne andiamo tutti allora. io in giro per il mondo. ascolta. allora, se tu vinci 3-4 milioni e tu l'acqua, il tuo primo pensiero quale sarebbe? Essersi. Mi devi dire la sincerità. La io... prima cosa che, fa, che farei, ho 73 anni, viaggiare, conoscere il resto del mondo che non conosco. Ok, e, e, e tu dov'è eh. più questo è il mio no, desiderio, io il mio potrei desiderio. fare tante cose. La prima <ride> cosa è, allora, è fare. comprare un flat e la seconda è fare bene agli altri. ok. Questo è, è, è il tuo discorso. Cioè lui no, pensa no, a una casa, no, per cane, no. e poi vai fare del bene agli altri. Ma io invece deve veramente. E noi poi siamo vediamo, Lo sai tu e cosa? Sì. Lo, okay. Allora il primo devo pagare qualche debito debiti. Sì? cioè che estinguere si dice estinguere i denti e dopo sì. io non voglio... ti preoccupare che campa paga Eh, dopo voglio aiutare gli animali abbandonati Questo sì. è come, come te yeah. ok super giusto se sono lo stessa sì. vale bene, sì. ah. e tu cosa, eh, cosa faresti non lo so prima devo vincere ah no Madonna, eh sì, vincere, no, sì. questo è, eh, è il Però, però, il trucco è questo. Quello è il trucco? Il, il trucco è questo, veramente, la, doma la domanda sarebbe questa. Vedi come mi ho pre preso di contropiede eh. Se tu cammini di notte in una strada buia... Sì. A che ora? No. Allora... Da caso Dice, ma, il zero allora zero. il primo pensiero, se uno vince tanti soldi, c'è il primo pensiero e diciamo, c'è il primo pensiero. Però, ascolta, se tu cammini una strada buia, il primo pensiero dici, è buio e di trovare un ladro. Questo è l'inconscio del primo pensiero che ti viene nella mente, o un assassino. Ah, nel buco questo. Eh, è il mio primo pensiero: un assassino ieri, che è un ladro che ti ruba, ah, ah, che eh. tu vuole rubare Famma eh, finire fa fa no. no. eh, eh. Il primo pensiero è perché tu cammini al buio no? Sì yeah. Poi attraversi la strada e ti accorgi che non è successo niente Cioè capisci? È solo un codice del primo pensiero che dice ti trovo un assassino E poi... quello Anni fa, il discorso è più grosso. Per, gioca, gioca il suo. Perché di notte, ascolta. Yeah, yeah, ora, yeah. ora arrivo ai soldi, ora arrivo ai soldi. Ma il discorso del discorso è il, il, il pensiero che mette paura. È il pensiero che mette paura. Perché se tu fai quella strada di giorno, non pensi come quando cammina di notte. No, no, io penso. Scusa, scusa, e poi. È... È come, se, è come se tu di notte vai al cimitero non ci vai perché il, il pensiero ti mette paura però se vai al cimitero credi, credi che i morti escono di notte a fare i fantasmi e perché poi i, i morti dovrebbero uscire solo di notte a fare i fantasmi cioè capisci è l'inconscio vabbè questo è, è, è, è il gioco okay, perché, è il fatto, è il fatto che il di fingere i migliori cioè non è vero che tu dici io, io ho pure i, gli animali, io ho pure questi, il fatto di vincere milioni io credo che il primo pensiero eh. è il subinconscio che ti mette paura che se tu vinci 4 milioni in Sicilia, eh. la prima paura dice che vengono i, i, la mafia, ma ammazza il tuo pensiero è questo qua vabbè ma pure eh. qua, eh, se io lo dico, sempre eh. se io lo dico, sempre se io lo dica agli altri eh sì, ma, tiri. Se tiri. ma se io non lo dico se siamo coscienti e allora io non basta capito, tutto, questo, su, non posso far il il trucco a se non ci sono però io se c'è vinco 5 milioni se tu vinci 4 milioni di siccità io non trovi io ti posso dire questo voi pensate quello che volete la prossima settimana per un mese ce ne andiamo non lo so in una località sconosciuta del mondo dove? Dice, ma Annibale, che dove è stato faccio? Che succede? Voi anche potete pensare a lui e lui dice questo non aveva una lira fino a oh, stasera e lunedì c'ha cioè, tutti, tutti i soldi vuol dire che ha vinto una lotteria la scegliamo mettiamo 10 località dentro una urna e uno prende il sorteggio e dice: non andiamo a finire, non lo so dove andiamo a finire secondo alcuni il piacere come il piacere come piacere è una combinazione di cose sarebbe a dire amici non cane porci amici la bellezza mangiare bere umore esercizi vacanze questo è il massimo di piacere che una persona nella vita dovrebbe avere sentirsi io mi sento vivo avendo tutte queste cose con lui il filosofo del piacere epicuro diceva questo vede che lui non ci arriva, vede, ci vuole il epicurus il latino hai sentito parlare di e epicurus Carmeno, infatti epicuro si dice come se oh, sei un epicureo che vuol dire che amo il piacere, la dolce vita, la bella vita, mangiare fuori pranzi laudi, belli no, slap up dining no e allora qui lui mi richiama alla mente no? Epicurus, Epicuro, che era il filosofo del, del piacere, o del Precia. Epicuro cosa dice? Qual è la, la, la, la, la, tutto la sua concezione filosofica, tutta la sua dottrina, si riassume nella ricerca dice, del piacere, la ricerca assoluta del piacere, del pursuing absolute comfort with the pleasure no. pero, che darebbe la felicità all'uomo però questo e, piacere tu dovresti nello stesso però, tempo, yeah. tempo in the meantime è anni happiness and and ok questo è il concetto di quello quelle comprese dai filosofi quelle che ho preso prima del bifurcation yeah ma Eppure eh, poi bella. si è fermato a tre cose, si è fermato figure, a All quei fatto. tempi lati, di, dicendo che è piacere era questo qui, trovando degli amici, una bottiglia di vino e sì, da mangiare. Sì per lui era il piacere massimo che lui sì, poteva, sì, perché sì. a quei tempi era così e lui la era fermato tempo era così. per lui oggi magari piacere così trattato Camp... degli amici, Camp... Ma Camp... Ma, Camp... Eh, Camp... Per un, un inghiere di vite e, e, e, e, e mangiare ora, e dà sì ora, ho capito ma una, qua una qua cosa il piacere come era concepito a quei tempi di Macuro, nel medievo certo, le generazioni cambiano per esempio, l'altra sera io sono andato a tagliarmi i capelli all'academy e oppure apprenticeship Vicino a Candentate, come era concepito nei tempi di, di, di, di Epicuro, ma no, Epicuro lo concepì in maniera universale, filosoficamente, come concetto filosofico, che si è, che vale fino a oggi e non raggiungi. Perché se tu hai soddisfatto il desiderio, non sei per perché nasce un altro desiderio. Quel desiderio è un presupposto per un altro desiderio. Quando io avevo 15 anni, e mio padre mi dava 100 lire per andare al cinema a domenica, a quell'epoca, a quell'epoca e invece i 100 lire erano come dei cestadini dolci. e io ero contento perché mi chiamavano a, a vedere un film questo e cose quindi... per arrivare alla ci è una geologia che vuole la giustizia. Sì, ma, ma sai che poi il Bacchus, sai che diceva, prima di Carlo Max un filosofo tedesco dice che noi, ci siamo, noi ci proiettiamo in un essere superiore, perché noi siamo infiniti, piccoli. No, e ci proiettiamo in un essere superiore, che è Dio? Poi il Bacchus lo diceva, non è Carlo Max, era il filosofo tedesco. Tutta la grande filosofia è tedesca. Non è vigilata, Ma... quindi non è più libertà. Ma... Ora, ritornando al discorso tua presente dell'umano, che tu molto, accenti molto il fattore umano, nel discorso filosofico che sì, fai, che... cioè la tendenza, tu vuoi dire questo, cioè la filosofia o tu, e questo posso essere voluto d'accordo in parte. Che la tendenza dell'essere umano, cioè essere come, come ente pensante, come ente agente, cioè, che fa? Pensa e agisce, giusto? La tendenza deve essere, come si dice, incanalata in un sentiero umano che porta a, un, a una finalità umana. Sì. Quello, signare, quello vuol, vuol significare nulla, quello eh, significare. Però perché cadiamo però, nella teologia? Nella, però nella, poi nella religione poi cadiamo. Perché? E... Perché poi il, il, questo. Eh, Inciampa con una e cade Cosa pensava Voltaire? E qui è il punto che sta. E non arriva alla meta finale, a raggiungere quello che è l'obiettivo penso io, cioè l'errore significa va, che l'uomo sbaglia, ripetami, eh. sbaglia, beh, cioè quando hanno negato a Dio, perché prima quando... Dio <ride> <mi comandava, ride> ha, ha capito quello che ha detto? Eh? abbiamo fatto queste scuse. Chi le fa qui in una grande città o a Messina o a t... Sono pochissime persone che si rinunciano. se avessimo inventato un'altra altro gente era buono, perché se, le idee poi si, si cominciano a, a confrontare. Voglio dire, chi, chi fa queste analisi oggi? Nessuno si pone più queste domande come se le pone Pessoa, chi sono io, perché sono... A quel, e siamo lì, ritorniamo ai quesiti filosofici dell'inizio, la filosofia, chi sono io perché sono venuto a questo mondo, queste sono le prime domande che uno si si pone, no? Le prime, prime interrogativi. cioè chi sono io, da dove vengo, devo sapere chi sono. Sono italiano, sono nato da mio padre, da mia madre, che ne so, sono nato da un coniglio però... e da un masubio, <ride> Adesso... da un canguro che cazzo ne so. Cioè, ognuno si chiede, però molta gente oggi, la maggioranza ormai, che siccome è passiva mentalmente, sotto il brainwashing della televisione, dei mass media, di questo e quell'altro, perché vogliono che sia passiva, in modo che non reagisca. Per esempio i governi vogliono che i giovani si trovino così non vanno, scendono per la strada a fare la rivoluzione contro il sistema, contro... È tutto un gioco, cioè praticamente è tutto un gioco di interessi, ognuno tira la braccia al suo fogolai, tutto, siamo d'accordo su questo. per analisi. esempio tu hai fumato, hai visto? Tu hai fumato eh. o no? Io pure, eh. e perché siamo sommessi tanti anni a fumare sigarette? Cosa che... E perché andiamo al bar a bere gli alcol o al pazzo? Eh. Perché ci hanno abituato in questo sistema così. Ma no, ma più. Poi tu mi dici, ma tu, non perché c'è il pub o c'è il, il tabacchino, tu eh. eh, devi andare per forza a comprare i sigaretti oppure a bere. Però la tentazione, mi pare che Carmelo vuol dire eh, che La tentazione. C'è qualcosa di. Dom'è, è, è, è, è giusto la tentazione? Avere la tentazione o no? Secondo te la tentazione equivale al desiderio? Eh? No. La, la tentazione? È... E. Eh, aspetta, eh. la tentazione può essere del bene o del male, eh? Non sì. solo del male, sì. Eh, sì, questo, sì, que, questo e è molto legato unito all'eros no? l'eros che abbiamo noi abbiamo una passione eh, sì. la passione per il bene oppure puoi avere una passione per il male esatto, Se non è esatto. un... per sì. quello io faccio molto stress nell'umano perché tu, tu devi essere un uomo cosciente, pensante, agente che tu agisci d'accordo al principio universale del bene perché se no questo è la penalità a cui uno dovrebbe tendere il principio non sta del sì, bene hai ragione alla massima potenza yeah. se si può però hai dei problemi anche a livello personale per farlo quello è il problema perché non hai la forza prima secondo c'è questa tentazione di non fare niente pure quando hanno negato a di Dio perché prima quando Dio <ride> mandato... ha, ha capito quello che ha detto? Eh? non è la chiesa cattolica è per sempre e è, vero, è vero e allora una famiglia ha bisogno di una casa poi ha bisogno i figli che nascono quindi vuole la scuola la singola, la scuola, la scuola mentale, poi ci vogliono i medici, i dottori perché se si ammala tutta questa gente, questa famiglia cioè crea per il capitalismo il presupposto per sviluppare la, la sua economia no? sì, come il capitalismo vuole sviluppare casa, la loro i comunisti servono tutti questi muscoli di allora le donne russe del, del periodo dal 1922 fino al 1989 tutto già era quando hanno un'eau in 85, era più libero, amore libero, la svedese, non esisteva la famiglia, non un... parlava di famiglia, era singolare la vita, ognuno aveva fatto suoi. L'amore è buono, sì. Le Scusa, persone che tecnicatore sono scomparse, sono... San Marco, marito, Gugliere, oh. figli, fratelli, lavoratori, che cosa vuoi? La famiglia è sempre può diventare un oh. luogo di conflittualità oggi la famiglia moderna, parliamo oggi in tutto il mondo non solo qua niente a te in tutto il mondo non me lo direi a me <ride> ahahahah okay, io so che in my doggy che What uh, Oscar, what uh, uh, are you talking right? Raffaella yeah. Oh my god! What's yeah. that? Oh, where's the camera? Okay. Oh, <laughs> so. Oscar, hey, Oscar, what are you doing? I'm going to go here, right? you? Oh... F Fatti Bella, che ti porto a ballare il tango stasera. Io sono sempre Bella. Credi più forte. Ma Io sono, io bella. sono sempre Bella. Ah, Bellissima, eh? infatti. Ok, io questa volevo sapere. <ride> servo a che lo non sa se tutti